Che voce che si spense quel giorno, Carlo Alberto Salustri, detto Trilussa, che uomo, che capacità di raccontare Roma e di farla amare anche da quelli che a volte i, Roma, i romani non riescono a sopportarli. Trilussa è stato capace di farci vedere come una parlata, che può sembrare greve diventa così leggera da riempire tutta l'ironia possibile della verità della gente di questa città che anch'io ho imparato a conoscere negli anni alla quale torno spesso. C'è una poesia però che vorrei lasciarvi come segno oggi intitolata questione di razza è molto breve. Che cane buffo e dove l'hai trovato? E il vecchio mi rispose è brutto assai ma non me lascia mai se affezionato. L'unica compagnia che m'è rimasta fra tanti amici è sto lupetto nero. Non è de razza, è vero, ma a me è fedele e basta. Io non faccio questioni de colore. Le azioni buone e belle vengono su d'arcore, sotto qualunque pelle. Direi che non c'è da aggiungere nulla.